Vestiti a festa, stai entrando a Jaipur, la città rosa, con il suo letto orientale il baldacchino fiorito e i colori delle sue mille finestre dalle quali scrutarsi a vicenda per un piacevole gioco. Non trovi i suoi pittoreschi e colorati bazar, ma puoi vivere un turbinio di emozioni e sensazioni anche nella riservatezza della tua stanza. Concediti ora un piacevole bagno dall'evocativo sapore orientale, gli specchi e la calda illuminazione renderanno sparzosa la tua permanenza in questo luogo.